Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxeremo il un nuovo Samsung Galaxy A20e, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con l'unboxing. Partiamo la con l'unboxing. Molto attentamente, ok, sfidiamolo e mentre Mario toglie questo, io parto appartendovi un altro video su allora. Abbiamo il processore a octagon, poi abbiamo 13 megapixel più 5 megapixel la fotocamera doppia che troviamo nel retro e abbiamo 8 megapixel la fotocamera frontale. Poi inoltre troviamo 32 GB di memoria e 3 GB di RAM. In più abbiamo l'infinity display, la doppia fotocamera e la ricarica veloce. Okay. Partiamo con la box. Teniamo questo fogliettino allora, che è inutile a metà cosa, apriamo il telefono c'è va. i foglietti che ne smettiamo. Ma è il nel camino. lo è ne <ride> nel camino che non Ma siamo camino che non è necessario. Hai speso una lurrina. È una fortuna. e troppo qua finalmente. Allora, Santo Galaxy A20E. Ma teniamocelo da parte e partiamo con gli accessori e poi ammocchiamo il okay. telefono. Quindi, allora, abbiamo il al uh, con col fast charging che come potete vedere è inciso si è scritto adatti in fast charging effettivamente eh, dovrebbe caricare veloce però devi fare attenzione perché non è che subito da subito eh, Infatti. Okay. poi troviamo la, il cavo per ricaricarlo di tipo c o sd di tipo c Troviamo gli auricolari, gli auricolari, i classici auricolari e i domini di ricambio, questo, questo. Tu anche lì nel cammino. E <ride> nel E partiamo, <Il> <ride> e partiamo <ride> con lo spellicolaggio Ok, ok. Tutto in silenzio. Per fare un po' di assagno Bello! <laughs> ah, questo, anche questo nel cammino, ma è eh, il problema. Problema nel cammino, oggi può ma... compriamo un po' la Poi andiamo in <laughs> okay. Okay. Okay. So facciamo facciamo una rapida, facciamola vedere. Una rapida panoramica. Così come possiamo andare alla casa a vestire. Oh yes! Allora, qua possiamo trovare, questo anche penso sia inciso, ma comunque è ben fatto Abbiamo trovato un tipo le informazioni, anche per però anche nel cammino. Non noi possiamo staccare sì. sì. e bruciare. Il sensore, dell'impronta digitale, la il flash e la doppia fotocamera 13 e 13,5 megapixel. Qua ovviamente troviamo l'infinito di display che è di questo. E partiamo con l'accensione. Abbiamo okay. ora ovviamente se non tieni premuto non si accende, affetto, Samsung Galaxy a 20 beh vabbè devo dire che l'unica cosa che andrà un po' come tutti i telefoni una cosa che forse questo è più dell'iPhone ti il mm -hmm. quando accendi l'iPhone esce penso, il risorilogo della non ti dice che è un modello invece questo mm -hmm. mi piace perché ti dice il, il modello ti cioè... dice no, il nome del modello vabbè mm -hmm. ma è già in generale tutti, tutti i telefoni Samsung ti dicono e questa è la cartese della Samsung o almeno per quello che io so, però dovrebbe sì. essere così vabbè tu che hai usato più spesso Samsung lo sai bene Okay, ora ovviamente partirà l'avvio di Android e andrà configurato, ovvero queste sono cose che faremo noi a parte. Quindi spegniamolo. Spero questo che questo video vi sia piaciuto, se è così lascia like, commentate e condividete. Eh, eh. Fate sapere se anche voi avete questo telefono, se avete O che telefono avete o che Grazie per la visione, al prossimo, prossimo video. video.